ZOMBIE APOCALYPSE buongiorno anzi buonasera a tutte ragazze e a tutti nuovo video che criccio anche oggi varrà skin care routine anzi skin care night routine volevo un po' parlare con voi e parlare un po' della mia come della mia giornata come state? spero bene allora, mi devo lavare i denti e poi struccare, quindi facciamo una bella chiacchierata insieme, anzi la chiacchierata la facciamo un altro momento, però per adesso mi lavo i denti. mi lavo i denti con il solito dentifricio della Sensodyne, che sarebbe questo qua, Sensodyne, vedete? Eccolo qua, e niente. Ora mi lavo i dentini e poi ovviamente stoppo il video e ci vediamo dopo. Comunque, qua di ritorno, gli lavate lavati i denti, tutta bella um, a posto. Ora mi devo lavare. cioè Prima di tutto, mi strucco con questo con questa acqua micellare della carne che è ottima, ottimale. Top. Ho questi sono i biscotti della Alicia, li vedete? E ci sto trovando benissimo, direi ne ho altri ma al momento voglio usare questo non si spaltano come gli altri non di top ok top ora mi strucco tutta quanta per benino ovviamente vedete eccomi qua ok poi vado con la doppia detersione, ovviamente. È brutto da vedere, però questo è questo è la realtà ragazze mie che vi devo dire eccoci qua aspettate un secondo che vi raddrizzo un po vi voglio raddrizzare un po ok e niente ragazze eh. Oggi sono stata tutto il giorno a dormire a nanna, non ho festeggiato San Valentino perché sono singola quindi me ne può fregare meno, però per me San Valentino diceva neanche se non sono fidanzata né niente, però va bene così, Finché non trovo qualcuno, sto sola, meglio su lei che me l'accompagna, diciamoci la verità. È così ragazzi per me. Ah ok se ne è volato tutto il mascara che c'era mamma mia quanta roba che c'era una ce n'era tantissima un altro po' si direi madonna ma quanto ce n'è ma sono io che vedo male o... o cosa... questa parte qui... così sì, così... Ecco qua, mi sembrava strano infatti, devo insistere di più. struccarmi per venire no? stanotte se no non vado a letto sono solo bella struccata ok questa è andata adesso secondo me questo è finito di struccarmi vado con Alice acqua quindi torno subito qua ragazzi sono tornata adesso devo utilizzare questa micellare ultimatum se poi lo prendo per vedere un po se se mi ha dato via tutto il macello che avevo in fronte e soprattutto ok come vedete il, il, le pelli ho tolti tutti da qua vedete non da prima da qui si sì. non so se si sì. C'è solo l'ombra ma neanche, ha tolto tutto mia nonna, ha fatto una bella pulizia mia nonna, è stata proprio un gamba, oh, oddio che rossa che sono, è naturale comunque che sono rossa perché con il, tra... con il trattamento che ho fatto stasera sono proprio rossa, non so se si nota, poi io sono caucasica e si capisce che sono caucasica, non so se l'avete, la capito voi, ma io sono più bianca che nera, che è di colore, diciamo la verità: più bianca che è di colore e quindi ecco perché non sono di colore. Però non mi dispiace, anche se, vabbè, niente, non me ne vogliate, ma anche se non sono di colore. Va bene così, ecco qua, e nulla, apposta. Adesso prendo la crema ecco qua sempre la sorte di viscini perché questa ancora non l'ho finita anzi sono ancora all'inizio vedete sono all'inizio non so se si percepisce sono agli inizi perché non si chiude Ok, penso scrivere. Prego. Prego. Prego. Prego. struccata, detersa, eh, lavato i denti, adesso tra poco me ne vado a guardare la televisione e non solo, dirò di più. Ho già fatto una lunga passeggiata oltre a dormire, dopo, dopo al pomeriggio inoltrato, sono stata un po' in giro per il palau, nulla di che. Mm ho fatto un po' un giro con la amica pedagogista, nulla di che, e poi ho incontrato anche mia madrina, perché anche lei è pedagogista, ma va bene, dettagli, sto a parlare ogni mattina di, di Cresio, e poi niente, alla fine sono riuscita a, a trascorrere un bel sereno pomeriggio, nulla di che, quindi non lo so ragazzi miei, secondo me è bello il pomeriggio che ho trascorso oggi a parte San Valentino che chi se ne frega il resto è quello che e niente scusate un attimo vado a buttare questo ok e niente ragazze mie quindi ragazze che ne dite se chiudo qui la serata perché sono già non so quanti minuti ho registrato i video e non vorrei che diventasse troppo lungo ma neanche troppo corto e quindi non lo so. Io mi devo mettere il burro cacao perché non l'ho ancora aperto. Perché ho le labbra proprio secchissime, secche e disidratate, quindi hanno bisogno un po' di, di idratazione le labbra. Quindi, eh, poi prenderò un semplice burro cacao della pelle. Nulla di che, ah, ma questo non so se ve l'ho detto, ma questo ancora lo devo utilizzare. Mi sta ho sentito dire che è buono non lo so, però lo voglio provare e poi niente ragazzi come, come rischi struccanti ancora ho da finire questi non so cosa sto aspettando, ce n'è ancora un bel po' questi sono della Spin, però vabbè, ora non ho utilizzato quelli della, della farmacia e vabbè, niente quindi basta ragazze se questo video vi è piaciuto mettete un bel like però adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao attivate la campanella e seguitemi su instagram come youtuber melania gradino basso 8 e su tiktok come melania beauty makeup e beauty makeup e basta ciao a presto un bacio